Ciao sono Marco, sono qui al termine di una corsetta meravigliosa e voglio condividere con te un pensiero. Io non sono né un medico né uno psicologo e non ho competenze in materia per poter parlare di cervello, però ho registrato dei video in cui ti parlo di alcune funzionalità del cervello, ma questo non perché io debba per forza essere un medico o uno psicologo, magari una figura del genere può andare anche molto di più nel profondo, in realtà a me quello che occorre è spiegarti alcuni meccanismi che ho letto, tra l'altro, praticamente io faccio i compiti e poi dopo faccio la mia lezione con te, questa è la sostanza. Bene, molto spesso si fa confusione fra cervello e mente perché tu non sei il tuo cervello, attenzione il tuo cervello tu lo puoi gestire come ho detto tante e tante volte, continuo a dire, il cervello va gestito. Tu sei mente. La mente è, diciamo, quel complesso eh, di strumenti che ha a disposizione qualunque persona, anzi qualunque essere capace di coscienza, pensiero, linguaggio. Quella è la mente. La mente una volta veniva anche un po', diciamo, eh, raffigurata un po' con l'anima, per capirci, tanto per intenderci. Ebbene, tu non sei il tuo cervello, tu il tuo cervello lo puoi orientare, lo puoi governare, lo puoi indirizzare. Tu sei la mente, ok? Non so se sono stato chiaro. Buonasera ragazzi. Buonasera. Abbiamo anche, vedi, c'è anche un cagnolino che ci fa visita, ogni tanto vengo anch'io qui col cane. Ciao ragazzi. Tu sei la mente. Mi spiego? non il tuo cervello il tuo cervello è lo strumento che tu hai per poter governare la tua vita il tuo corpo e la tua vita spero di essere stato chiaro ovviamente se hai domande per approfondire questo argomento falle pure liberamente io non aspetto altro che poter essere utile ulteriormente come cerco di fare ogni volta che registro un video come questo o più o meno come questo Detto questo a me non resta che salutarti, io sono quasi arrivato all'automobile che mi riporterà a casa a fare una bella doccia rigeneratrice perché il caldo si comincia a far sentire forte anche se l'arietta è sottile. Ti saluto con un abbraccio, ciao!